Ora, oggi vi voglio parlare di questo correttore della Glossip, dice di eccere il famoso eccere. Perfetto, iniziamo benissimo: dice di essere un CC Concealer Correttore CC per contorno occhi. Allora, intanto lo estraiamo e vi dico anche la. Quantità 6 ml viene 12,95 a prezzo pieno ma guardate sempre sul sito di Bottega Verde vi ricordo che Glossip è fa parte del gruppo di Bottega Verde ed è Made in Italy guardate sempre sul sito di Bottega Verde perché periodicamente fanno degli outlet, promozioni e lo potete trovare anche a 9,95 o 5,95 quindi davvero rispetto al prezzo iniziale di 12,95 un bel risparmio allora, la confezione è questa qui, e adesso ve la mostro. Questa, ok. Si, sì. beh, perfetto. Prima di quelle cavolate, poi perdo il prodotto. Si presenta così, eccolo con la spugnetta applicatore. Adesso ve lo mostro meglio. E vediamo che cosa promette dunque leggiamo eh, stendere su occhiaia okay, imperfezioni della pelle con l'apposito applicatore e sfumare con le dita prima del fondotinta se si vuole il risultato più leggero dopo se si vuole il risultato più coprente ok allora andiamo a vedere allora le prime due cose che devo dirvi è che è un cc correttore quindi un correttore sì, ma color corrector più che altro per i contornocchi eh, non già detto che il colore che ho io è lo 02 più che un correttore, ma lo vedete anche durante l'applicazione che adesso vi mostro più che un correttore di per sé va a uniformare il colorito della pelle quindi è proprio un, un, cc, una, sì, sì, no, un cc va a uniformare soprattutto le occhiaie quelle più marcate, quelle più scure va a uniformare e poi dopo si applica sopra un altro correttore ed è per uniformare il colorito oppure direttamente il fondotinta Io, quando non li ho molto marcate mi trovo bene anche a mettere questo poi fondotinta la cipria ed è va benissimo dunque adesso è inutile che parlo vi mostro il test e l'applicazione e poi concludiamo oh, ciao. allora oggi andiamo a testare questo correttore cc concealer di eh, Glossip. dice alla confezione, correttore di cipia con tornocchi. oh, nient'altro, perfetto, allora guardiamo, ok, mm. Mm. Vediamo, allora, ho fatto la base ma non ho messo il correttore e infatti si vede dalle occhiaie, quindi adesso andiamo ad applicarlo assieme. Cosa vediamo da subito? Che le occhiaie sono ancora lì, quindi è proprio un uniformante, ma non, non corregge. Mettiamone solo un po' qui, proviamo col dito. Okay, allora dunque eccoci qui questo è completato adesso magari vi metto dopo mi sposto comunque anzi aspettate ok allora questo è quello senza cipria e beh, direi che sta già segnando e questa invece è la parte con la cipria si sì. mm, è andato meno nelle pieghette perfetto considerato che l'ho appena applicato Guardandolo da qua, non è super coprente, anzi, quindi direi che più che altro è per uniformare l'incarnato e poi applicarci sopra un altro correttore. Senza cipria, con cipria. L'unica cosa che vedo per adesso è che è andato meno nelle pieghette nella parte con la cipria. Altra cosa da tenere in considerazione sono le imperfezioni. Ecco, che le ho un attimo... Mh, col correttore, ma si vede infatti che si vedono ancora. Ok, comunque noi proviamo a vedere quanto dura e quanto tra quanto andrà ancora qua di più nelle pieghe, sono le 12.06 e iniziamo ufficialmente il test. Ed eccoci con il primo aggiornamento, allora sono le 15.52, non so se si vede, e dopo l'iniziale Increpamento nelle pieghe sembra che un po' la situazione si sia fermata allora questa è la parte senza cipria e vedete che sì, si vedono le crepine ma non più di tanto questa è la parte con la cipria invece è ancora bella fissa adesso provo ecco forse così si vede meglio vedete che qui c'è tutte le crepine dei contorno occhi Mentre di qua sono meno evidenti, meno evidenti perché eh, il correttore non è andato nelle pieghe e quindi la cipria non l'ha seguito. Comunque vediamo con il prossimo aggiornamento tra qualche ora e vediamo come si è comportato. Comunque coprenza bassa. Ah le imperfezioni scusate, ecco qui non, non si sono spostate, è ancora più o meno coperto quindi a questo lato ci piace per adesso e sono passate quasi quattro ore. Allora, eccoci qui, siamo all'ultimo aggiornamento, 19.55, dunque, devo dire che una volta fissato, fissato nelle pieghe, però non si muove più, quindi. Dunque, vediamo un po', questa è la parte senza cipria ed effettivamente è andato nelle pieghe, poi vi farò con la luce naturale comunque, mentre questa è la parte con la cipria e si vede un pochino meno. Adesso vediamo naso ovviamente è nato via tutto in imperfezioni mh, sì diciamo che 8 ore ha bisogno di essere fissato con la cipria e poi ritoccato però per il fatto del contorno occhi si sì, è segnato si sì, si vede soprattutto in questa zona che è andato molto nelle pieghette di qui, di qui meno quindi va sicuramente fissato con la cipria e poi ritoccato coprenza e qua lo si vede bene, coprenza, Comunque, mm, Come sempre le immagini parlano di più di quello che spiego io. Si applica con dato che è una formula cremosa, abbastanza cremosa, si applica tranquillamente con il suo applicatore, ma anche con le dita o con una blender. Io ad esempio tendo a ecco, lo applico, ok, però non la vado a sfumare con questo perché sono scomoda. Lo applico e poi dopo, se voglio un risultato più coprente con le dita e lo picchietto, se no lo sfumo con la blender, si sfuma molto facilmente, non crea macchie, non crea stacchi di colore, si fissa con la cipria e durante la giornata avete visto che non va a segnare il contorno occhi, se non dopo qualche ora, ma è normale ed è anche la cipria che deve fare il suo lavoro. Una volta applicata ha un effetto seconda pelle, quindi non fa strato, non è pesante, quindi anche per il contorno occhi un po' più segnato non va a creare troppo, troppo peso sul contorno occhi. Già vogliamo nascondere i difetti, se c'è un prodotto troppo spesso è ovvio che facciamo l'effetto contrario, ma non è questo il caso, a me è piaciuto, vi ho detto, nei giorni con le occhiaie occhiali più marcate, lo vado ad applicare prima, poi è il correttore, fondotinta e fisso tutto mentre nelle giornate che le ho meno marcate direttamente con questo e poi fondotinta sopra e poi fisso tutto fisso sempre perché con la pelle mista devo fissare tutto sulle imperfezioni sì, quelle leggere mh, le copre tranquillamente quelle più evidenti fa fatica ovviamente perché è un sì sì quindi magari sono arrossate tende a correggere un po' la discromia però devo andare a applicare un altro correttore o il fondotinta sopra per nascondere del tutto ma è tutto normale per correttezza di informazioni completezza di informazioni vi devo dire che contiene dimeticone come tantissimi altri prodotti in commercio non è una novità però ve lo dico nel caso ed è cerchiate prodotti che non lo contengano. a me è piaciuto valido? sì da tenere d'occhio con i prezzi scontati sul sito di bottega verde con gli outlet sicuramente un prodotto da tenere d'occhio, soprattutto nel periodo estivo, quando non abbiamo troppi prodotti sul viso. Questo, cipria, ci sta. Cip sta, è abbastanza performante. Allora, come sempre voglio sapere da voi se l'avete provato, come si trovate, se vi è inclusito come prodotto. E vi ricordo che se volete partecipare all'estrazione di un premietto scelto da me, per ringraziarvi della vostra del vostro supporto, della vostra presenza, dovete semplicemente essere iscritti al canale e lasciarmi un commento, in questo caso voglio sapere se vi è incuriosito, l'avete provato, vi interessa o non fa per voi, ed eh, basta, eh, semplicemente io mensilmente estraggo un commento tra le più attive del canale, vi vedo se siete attive, se non è questo mese vi estrarrò il prossimo tranquillamente, estraggo una volta al mese e se siete attive vi tengo d'occhio tranquille, anche se andate in ferie, se andate in vi tengo d'occhio, vi conosco ormai e ve lo ricordo anche a fine del video, comunque spero vi sia stata utile, al prossimo video, ciao. ciao! Ehi, sono qui, ciao!